come si dobbia Oof <laughs> siamo ancora chiusi in questa schermo si è vero tutto, tutto bene scordato che quel tizio sarà bello da quello ho da morto ciao dopo dieci tentativi di ripristino, con cinque e un numero indefinito di cioè, sì, ci ho rinunciato per ciò che me lo può fare ma basta cambio benvenuto a tante mia lezione a me l'hai 30 e il collo manca con la prima stò mettendo da 40 anni che mi regreso basta scusa Sinceramente sul PC mi interessa fino a un certo punto che la grafica sia bella, che la Io sono meno maniaco sotto quel punto di vista. Voglio le prestazioni massime, la, la produttività massima. Io sinceramente se dobbiamo valutare concretezza, c'è un vero e proprio motivo di cercare là, di andare a aggiornarlo per forza. Ma che vedrete, Io tarrei Windows 10 ancora per un bel po'. E poi, chi si è visto, si è visto. Hey! Uccelli che cadono. Eh. Andiamo a fare la chiusura del video. Salutiamo tutti quanti noi. Ciao! vogliamo salutare di nuovo tutti quanti voi vogliamo risalutare di nuovo tutti no scusate per concludere bene niente windows in dolbout niente windows in chiavetta nazionale pensate fin da Mirado terne e vabbè è sempre lui eh, però non Nicola Nicola Cumberlato! Oh, ma dio Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! Nicola Ah! Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! Nicola Cumberlato! è Cumberlato! Allora stiamo pensiomando più della la panicuccio messi insieme Si muova come la, è? È la Ogni volta si casino. Allora Non ci si vede Dobbiamo ragione Ci vediamo dopo un piccolo break in show Guarda, guarda dunque a questa terza puntata vai, vai, mia zitto allora qua ho con me iPad Pro 12.9 pollici del 2020 si scopo perché c'è Ma già... no. eh, perché è mio. tu come io ho portato da casa eh, e per Android cosa abbiamo la controparte vediamo il uh, eh. nuovo tab M10 eh. uh, no. non è adatto per lo scontro allora. dai, è logico cioè, allora abbiamo il nonni che è sempre per <ride> allora il DAV allora c'è il facile tab è sempre lì lo mettiamo via dai no, allora fai il segno abbiamo portato il Galaxy Tab S8 come possiamo vedere c'è la noccia quindi chiaramente un S8 il... Malmi... Non diciamo stupidate eh, Non è la 8 È un tab S7 F eh, Seriamente, signori non ci interessa Delle prestazioni brutte in questo confronto Qua abbiamo ovviamente la presentazione Di fascia top del fruttarolo Qua fate finta che ci sia Un tab S8 Ci interessa la quotidianità, la produttività Del, del sistema, sistema. Addobbano con la sua tastiera Ma sì. e eh, arriviamo al suo punto come è sbagliato prendi la tastiera mi prendi quella di quello più piccolo eh, di eh, un altro tablet fatto... è molto compatibile questa <sef> classe è <sef> però anche se è più stretta questa qui si congiunge no. comunque allora, partiamo dal download di file che nella quotidianità chiaramente è importante vedere la percentuale secondo me è stato la importante, è importante ne francamente mi basta che scarichi ma va bene stesso ho ma non sai a che punto è arrivato il download su il è tu scarichi e non c'è la moltiplicazione di uno solo. No, una... in realtà c'è e mi concina... dove? Su Safari c'è la no. no. basta. basta, tutte le altre alpacce... E Alte... in effetti lì al c'è la moltiplicazione con la, per per la percentuale, per e non solo, non solo, perché anche parlando di gestione file, c'è file, file ad OS che fa abbastanza via, lo so. su questo, un tipost da Art io ho sempre dato questa gestione delle foto, delle importazioni, si sta andando contro da soli. Sì, esatto, per meglio su iPad OS, se dobbiamo casualmente scaricare per esempio una clip di rispetto Scott che impariamo oggi, come da essere dall'app Lega, quindi l'app terza, ci compare la posizione da aggiungere con la spunta nell'app file, ma non è la cartella del unida che abbiamo appena scaricato è tutto, no. tutto quanto l'archivio di Mega no. no, perché su perché non puoi vedere di fatto le cartelle su Android su Android ovviamente scarichiamo da un'app terza ci compare la cartella poi hai proprio il directory della memoria interna e poi andare ah. a ah. fare anche, anche sposta cioè. 5, 5 punti tomba no, giusto per dire Vai. la mancia <ride> grazie <ride> Ma non ti preoccupare perché no, le, no. Le, no. Le, per no. le full immersion e un in riempiro. Invece su Android c'è solamente non disturbare, su alcuni sistemi c'è magari qualche settaggio in più, però il full immersion mi permette di personalizzarmi e decidere che app vi far vedere la notifica, chi può chiamarmi? Vai, eh, che no, vai, un po' tutto. Viaggi? Eh, c'è cioè, ovviamente una cosa indifendibile su so, OS i processi i processi in background non si possono tenere aperti perché se noi usciamo da un'app che sta facendo un qualcosa no, da un down download no, esco da questa ma tu non capisci niente eh, non dove sto dicendo? Allora, allora, beh, questo? Questo è il tuo voluto. Eh, Abbassiamo eh, eh, Punti, quindi cinque punti. Abbiamo? Eh sì. Te. Grazie. Okay. Ma che cinque punti? Tre punti! Mm. io apro già con due punti, perché sono comunque meno sì. tuoi tre, per quanto riguarda la split che sul tablet è qualcosa di decisamente più eh. importante lo no, che eh. sul telefono e eh. eh che certo. si ce l'hanno entrambe eh. adesso mette anni su quello. usare il tablet sì, no, per no, trascinare no. le app ma è troppo macchinoso su ipad è più anche rapido proprio come, sì, questo, sì, come gesto questo. sono più fluide io sì. tutto, tutto pensato meglio col dito ti muovi meglio eh, prego Ah, però, però, le, sono, le, ci sono le app in overlay che sono ridimensionabili in pop-up, mentre su iPad non è ridimensionabile pop-up. Non ci un <ride> Ma pop-up. No, no, no, no, no, no, però. Sì, sì, sì. no, no, no, no, no, no, diciamo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ma chi sei che ha messo le scarpe sul ma... aspetta che arrivo un attimo no, so. aspetta che arrivo che vino perché oggi la pulizia la pulizia no, non è che per... la pulizia mi prende le ma non sei brava a rompere le balle, va ma quindi tre punti meglio tutto lì. La novità per la produzione ha ingegnato un sistema a... ma sì, non è facile, c'è un centro con l'altro... ma non è stato importato... Pili adesso, questa è quella di prima sì, riga perfetto ho sbagliato ma, allora, ma... ma... <ride> dovremmo andare sul verde non sul rosso è chiaro che <ride> <ride> non si comentarò come il punto va no, no, no, no, bene sì, sì. ma non so che gestore il modo di sono il modo di fare il modo di fare il modo di fare il modo di fare il modo di il modo di fare il come di fare il No, questo... No, si... Mi trovo di l'ho detto sempre Tocco WHA- <laughs> i adesso a quella meなるほど! Beh, adesso come sono alc un No! E se io... No. Devi andare ho pensato sempre di... Fu qua. Ok, grigliamo, stratiamo, grigliamo. Mamma mia. La cosa è troppo bella. La situazione è questa la situazione è questa la situazione è questa la situazione è Dekho si Persona l'abbiamo Purtro Dekho si c'è la Sao Какая кавале проблема? Ты грави! Какая кавале проблема? Какая кавале проблема? Какая кавале проблема? Какая кавале проблема? Какая кавале Собака 2. Я задерживаю за них мест. Давай ух ты, такой ух ты. Не, не. Собака le vous avez le sacre vous faites pas le vous entrez dans le magasin vous êtes là vous êtes pas parfait non non da Oh che torno! Torno a prendere! Oh! Oh! No, perché sono in giro, adesso mi sono... No, ma un'altra... Cosa c'è qui? Vai, Ma cosa è questo?! La nuova foto è una それでポータルだ。そこれに… Je vais te faire... Je vais te te faire... Non, je vais te te Non voglio dire! Quello che cazzo non Eh... voglio! filtro! No! No qui! No qui! No qui! No qui! No qui! No qui! No qui! No qui! No non esiste un altro Cos'è così? V. V. V. Non guarire, non non guarire, non guarire, non guarire. E' finito, è E' adesso è Non si può fare un farco, vero? Non vuole che si tratti di... Non si può un farco, che che Is it, is it, e viene la registrazione. No. Poi mi hanno Io è visto suo lavoro. Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? No così mi so... sti pochi... c'è c'è... eh... bada a bada a bada a bada a bada a bada Visitami subito. E se mi scrivono, non ha togato fuori. Questo vuoto. A questo si Ok, apro la porta, la che lo cubavo cedo non vedo io io non detto mi pare vero non si che fare quella divisione ha fatto quello che già faceva ¿Se muere que los la caridad? Mi che ti ho aggiornato. Come? No, go. di Non va Non ne Che Non vedo l'occasione, non Oh! Oh, cazzo, un po' più corto! Oh, cazzo, cazzo. Oh, cazzo, cazzo. Oh, Che c'è da Non un live. Non. Non un live. E mi da fare Non c'è un nuovo su su su su su su su su su No, su su su su su su E' un <s> <tosan>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 MOST <laughs> <laughs> <laughs> forse proprio il tuo testo è stato interrompendo la ma succede un certo, sì ce che se non ce si è fatta di Sassi ma c'è via sempre, questa è una cosa da 73, paragrafo, critici, e ma che devi dire che si deve non questo Stop This is... this... this. To jest <laughs> A più virgola! E là sono a Sono Oh mio dio, Bene. Fusionate. Non mi vuoi spiegare, c'è un It's like a good one Isn't there Chippa, Chippa, Chippa, Chippa, Chippa, Chippa, Chippa, Chippa, Chippa, Chippa, Chippa, Chippa,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 E questo è il 600. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, Non ti posso prima, sto aspettando da 40 anni che mi regretti, ma se è salva solo il ok però è un